Sì, anche so, perché è, è anche il nostro ultimo, ultimo ragazzi, è il nostro ultimo video, cioè anche i nostri ultimi momenti di vita Quindi il 21 giugno, cioè ore? No lo so, spero dopo pranzo Beh è pochissimo, <ride> eh, è però pochissimi giorni come faremo Lo facciamo? Eh, ci proviamo Andiamoci a vestire allora, ci vediamo tra un secondo Eccoci ecco. qua, ci siamo cambiati e siamo pronti per raccontarvi l'ultima avventura di Gimblotti. Non è l'ultima per nostra volontà, ma perché oggi è il 21 giugno 2020 e come vi avevamo già nel nostro video precedente, dobbiamo oggi... morire tutti oggi. Sì, quindi abbiamo il tempo di girare il video velocissimamente e eh, fare una cena perché non vorrei schiattare a stomaco vuoto giusto e prima di morire una pizza ci sta. una cosa Però veloce tanto per sì andare all'inferno con qualcosa nello stomaco all'inferno chi? Tu? tu sicuro io? io <ride> io oh. probabilmente <ride> anche molto <ride> probabilmente quasi sicuramente io dunque in questo video noi sceglieremo te lo dico molto perché questa settimana abbiamo letto questa notizia mm. Una rilettura del calendario Maya suggerisce che la fine del mondo sarà settimana prossima. Per i complottisti di Twitter, l'apocalisse previsto nella profezia non è datato il 21 dicembre 2012 come teorizzato, ma il 21 giugno 2020. Che ci ha sgomentati, sconvolto. ci ha sconvolto l'esistenza, esatto. proprio. E abbiamo trovato il video giusto di 11 minuti e 42 minuti Intitolato la fine del mondo 21 giugno 2020 Perché crediamo alle profezie Di un certo Giopez Giopez Ma ovviamente in linea con il nostro programma Noi non, non l'abbiamo visto Non l'abbiamo neanche aperto È solamente pronto qua caricato a schermo Pronto per fare via Perché dobbiamo ancora scegliere le parole eh. Prima di scegliere le parole Sì Visto che è l'ultimo giorno di vita Sulla terra Sì, che sono costretto a trascorrere con te Ti senti pronto? No Lo puoi fare adesso Perché? Ora o mai più Fai coming out No ragazzi Fai coming out No ragazzi me. Beh... Fai coming out Non c'è nulla di male nel, Nell'essere omosessuale L'ho già detto in un video precedente Quindi? Ma io non lo sono. Cioè non c'è nulla no, di male no, Neanche nell'essere eterosessuale. Vabbè lui non lo è, no, no. no. Ragazzi, eh, parleremo lo... di cioè sopravvivremo. Lui parla di una teoria del complotto secondo il quale, evidentemente, io sono omosessuale. Esatto, ma ah, non il... si sa perché. Che eh, facilmente è facilmente smentibile perché ho avuto diverse ragazze, ma questo non vuol dire <ride> tom, tom, tom, tom. Lasciamo da la parte la mia vita, diciamo sentimentale slash privata, e iniziamo a leggere a scrivere queste. Nove parole, ovviamente fine del mondo non vale Io escluderei, escluderei Maya E la stavo dicendo No, è troppo Ok, Maya no, no calendario no, no, no, vuoi... Calendario okay. Metti voce subito Eh, vabbè, noi dobbiamo bene Tra l'altro il video di 11 minuti, cioè quindi dobbiamo mettere No, parole. esatto eh, Apocalisse Beh, sì Potrebbe, Potrebbero dirlo mm. Asteroide pianeti, non lo so, so ma pianeti, pianeti, pianeti, allora mettiamo pianeti e allineamento, sì esatto, pianeti e allineamento, lettura, perché lettura? Perché è una lettura quella che hanno fatto del calendario mm, Maya, piano. allora io sono d'accordo per lettura a una sola condizione, mm. che lo facciamo anche valido per la parola interpretazione, esatto. Quindi lettura e inter esatto, interpretazione. Esatto, lettura e interpretazione. Ma avendo visto il video è difficile... Ma io non so... Anche perché non è un argomento di cui io sono... No, io non lo so. No, non perché non le se fossi tipo a terapia, le... come ti è già successo, già quello noi... Possono centrare gli alieni. È una domanda. Non ne ho idea. Non lo so. Ah, Mettiamola da parte, a... Un... Ragazzi, una cosa fondamentale mi sono dimenticato. Un Civiltà. Giusto, ovvio. Come mi hai fatto dimenticare? Civiltà, ragazzi. Però allora, non è scuso um. Antico. Sole. sole. Sole, secondo me può essere. Mm. Secondo me sole, sì. sì. Sole, è sì. Sole. Sole. Ovviamente sole, che sia chiaro, ragazzi. Il sì. sole. Il sostantivo. Quindi se qualcuno dice... Eh, solare Le sole cose No Quello, allora, quello non vale Il sostantivo Facciamolo vale assieme a sole solare. Sole Solare, solare. Ok, okay. Il Sistema solare Esatto Poi ehm. 2012 2012 la prima 2012 2012 ragazzi Spacca Assogna Credo che siano tutte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 io vorrei fare due appunti prima di iniziare. Il punto uno è che siccome questo è un video corto, qualora non saremo soddisfatti, eh, ne vedremo un altro, come è già successo in passato. Certo, infatti. E nel frattempo che lei scriveva le parole sui, sui, sui cicchetti, sì, sui bicchieri, mi sono ricordato di una cosa. Posso vedere il Calendario. Vediamo anche il sole. Il sole. sole il sole è il sole. L'icona. Tribale. Per di una cosa per smentire la vostra teoria del comodo su di me: mm. questo tappetino della Guinness mi fu donato da una mia vecchia fiamma. Okay. Oh. Io ti posso dire che questo orologio mi è stato regalato da Donald Trump. Vabbè, lasciamo perdere, iniziamo. Ma iniziamo: vai, una barzelletta per voi persa. Un uomo entra in un bar. No, la fine del mondo è vicina. I mai avevano ragione. Siamo noi che siamo rimasti indietro di otto anni. In realtà questo non è il 2020. In realtà è il 2012. Perché 2012? il, il è sbagliato. I mai hanno ragione. Il coronavirus. La peste. E il barista gli risponde. Ciao Mario. Di solito. Tanti Ciao Vets e bentornati sul canale. Ebbene sì, il mondo sta di nuovo per finire. Ma questa volta non sarà il coronavirus, non sarà l'imminente crisi geopolitica causata dal conflitto nascente tra India e Cina. No, sarà di nuovo il calendario Maya che dopo 8 anni sì, sì. fa ci visita. Praticamente, secondo alcuni, il calendario Maya sarebbe giusto. Ciò che non sarebbe giusto sarebbe il nostro calendario che ha saltato 8 anni e secondo calcoli astrusi fatti era un modo per tenere il conto del tempo in base 13. Ma ovviamente quanti di questi contatori si potevano affiancare? Ovviamente questi sono i giorni, queste sono le settimane, poi ci sono i mesi, gli anni e alla fine ci sono i baktung. I baktun erano l'ultimo contatore del calendario Maya e ogni baktun equivaleva a 400 anni. ...e siano scomparsi del tutto, il calendario ha continuato a tenere conto del tempo che passava e alcuni si stavano accorgendo che l'ultimo baktun stava raggiungendo la sua fine. E ovviamente è partito il panico perché una volta raggiunto l'ultimo baktun tutto sarebbe finito o, meglio, questa era la teoria del complotto. In realtà i Maya non avevano mai pensato cosa sarebbe successo alla fine del mondo. Ma anche perché non ci si preoccupava. Un'ipotesi è che i Maya credessero che si trattasse di un momento di rinnovamento, una nuova nascita, una riscoperta della spiritualità, cose del genere. Ovviamente le teorie sono tantissime. Tuttavia, quello del quale siamo certi è che la fine del mondo non c'entrava assolutamente niente. Ma allora. Perché, no, Perché siamo crediamo a queste niente. profezie? Esatto, Perché crediamo niente. a queste magiche premonizioni, a queste previsioni così strampalate? C'è qualcosa nella nostra natura che ci spinge a credere a queste cose? Beh, in un certo senso sì, queste profezie ci rassicurano. Vi voglio portare un esempio. Per capire questo concetto dobbiamo fare un passo indietro Dobbiamo andare all'inferno Nell'inferno di Dante c'è una figura molto interessante Minosse, il giudice dell'inferno Il compito di Minosse è quello di giudicare le anime dei dannati Quando i dannati hanno detto e confessato tutti i loro peccati Minosse cinge attorno a sé la sua coda di serpente E per ogni giro della sua coda i dannati sanno in che cui devono andare a posizionarsi Ed è qui che bisogna fare un'osservazione poi dopo due ore lo spostate, lo spostate, poi lo spostate, poi lo spostate, poi lo spostate il seme non germoglierà mai e questo non sì, vi permetterà sì. di avere una pianta di limone quindi possiamo tranquillamente dire che nella natura umana c'è un grandissimo desiderio di conoscere il futuro e ci sono molte persone che fanno previsioni, che fanno profezie e che per esempio fanno gli oroscopi. Tutti noi sappiamo che cos'è un oroscopo. In base alla posizione dei pianeti, in base alle citture astrali, si può determinare come andrà la giornata, la settimana, Scusate, addirittura... Scusate, io pensavo di una perché sono già ne allineamento? C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede. Quello che bisogna sapere è che tutti gli oroscopi, tutte le profezie, tutti i tarocchi, tutti eh, i talismani, tutte le letture delle frattaglie, le letture dei fondi del e tè tu? si basano su un principio semplicissimo. Segnatevi una frase. Tutte le profezie hanno un significato divergente. Divergente vuol dire che il significato di una profezia può essere la qualunque. Prendiamo ad esempio l'oroscopo. Diciamo questa, questo, no, questa settimana dell'Ariete, e leggiamo i fondi di, di questo bicchiere. Um, allora, diffidate uh, di quello che vi dicono le persone vicino a voi, perché non sempre... Uh, non sempre aspetta che non si legge bene, non si legge bene Perché eh, non sempre le persone vicino a voi fanno le cose nel vostro interesse bene, io ho detto una cosa no, questa no. cosa può voler dire Bravo. tutto e può non voler dire fondamentalmente niente qual è il significato delle mie parole? qual è il significato della frase che ho appena detto? Ed nessuno che entra in gioco la seconda parte dell'oroscopo tu in base alle proprie esperienze, eh, raggio, in base al proprio credo, generico. in base alle proprie convinzioni, una persona determina e dà un significato Adesso. a ciò che sente. Come ho detto prima, le profezie sono divergenti, mentre invece l'interpretazione di esse è convergente. La visione di ogni persona è convergente su un proprio significato. È come se dicessero al sì, mio oroscopo... Sì scopo dell'acquario in questa settimana sentirete una persona che non sentivate da tempo può essere può succedere e allora dirò oh mio dio l'oroscopo aveva ragione allora devo, devo spendere sì. tutti i miei soldi in, in libri di paolo fox però l'oroscopo non, non mi ha detto che cosa cos sarebbe successo alla tale ora ed è questo il punto. Io voglio il controllo. Io voglio sapere che cos'è che succederà venerdì 26. Non, non succederà niente perché tanto il mondo finisce il 21. Non so. Nessuno conosce il futuro. Non esiste una persona su questa terra che vi possa dire che cos'è che succede questo mese, questo mese, quest'altro mese, il prossimo anno. Non c'è nessuno che ve lo può dire. Voi non avete il controllo eppure avete il controllo delle vostre azioni e le vostre azioni di oggi determineranno l'outcome del vostro futuro però questo sarà l'argomento per un altro video che dire, questo era tutto per questo video sulla fine del mondo, previsioni, non previsioni, eh, sempre le solite cose fondamentalmente, la gente va facilmente nel panico. Io ringrazio tutti i vet che su Instagram, al mio account, jovet0565, mi hanno parlato di questa storia e mi hanno spinto a fare questo video che ho trovato molto interessante da trattare. Ovviamente se mi volete contattare, fare un saluto, mandare qualche meme, mandatemelo tranquillamente, sono sempre contento di, di ricevere i vostri meme. Comunque... In descrizione vi lascio anche il link per raggiungere il mio canale Twitch Che molto presto diventerà attivo E vedremo di parlare di cose Fare ovviamente tante cose E ovviamente vi terrò aggiornati Vi ricordo okay, che lascia. se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale E noi come al solito questo... ci risentiamo questo... Ciao Vez oh. non Allora Nonostante che abbiamo comunque Fatto quattro shottini, tendenzialmente mi direi soddisfatto, ma noi non possiamo lasciare no. il nostro pubblico senza la teoria del complotto, perché questo qua era più che altro un diciamo un debunker. Allora, una cosa che volevo aggiungere prima che prima che tu cerchi il video eh. è. Sai, nel frattempo, ragazzi, se vi volete iscrivervi, lasciare la campanella, cliccare la campanella, lasciare un commento... Ah, che giusto, sta cosa non l'abbiamo mai detta finora, perché... Sì, no, ma... Non ma l'abbiamo mai detta, sì. anche perché noi non vogliamo forzare, so, però, se ci volete supportare, vi piaciamo, oppure non vi piaciamo, fate, fate come vi ma piace comunque fateci sapere, in qualche modo... Welcome back! Allora, abbiamo trovato questo video di 11 minuti... Le profezie è la storia di un popolo antico, di un certo Mega megaclipo. No, non vale quello, And però vale. La, la parola rimane. Messo. E praticamente, ovviamente, non vi volevamo lasciare con un, un video serio, ma vi volevamo anche mettere un video di complottari seri. Anche se non Abbiamo... lo so che questo è il complotto. <ride> no, no, diciamo dall'immaginetta che c'è la faccia di tipo Viper vendetta. Vabbè. Abbiamo interpretato male il calendario Maglio. Un interrogativo Secondo me questo ci permetterà di far fuori almeno Non dico tutti, ma almeno tre quarti di questi sciottini Ovviamente le parole precedenti non valgono più Perché sono state già venute E direi di iniziare E' la pubblicità No, non è la pubblicità Se fa la pubblicità Ah, è la pubblicità sì, sì. Figo, beh. <ride> è arrivata la fine del mondo è arrivato il video che tutti quanti mi avete chiesto di realizzare perché ci sta proprio a pennello, a pennellino Ispirato dalle dicerie online e dagli articoletti clickbait di alcune testate giornalistiche italiane Sulla questione del calendario dei Maya letto male E che la fine del mondo secondo i no, Maya avverrà domenica 21 giugno 2020 e non 21 dicembre 2012 Ho deciso di fare questo video in cui vi espongo la cultura Maya e le profezie arrivate fino ai giorni nostri Che senza Grazie, dubbio che si avverino oppure no Continuano dopo migliaia di anni ad interessare, incuriosire e impaurire parecchie persone Rimani fino alla fine perché sicuramente ne uscirai tranquilli finché non finiscono i bicchieri espandere il tuo sapere con chi vive di luoghi comuni in generale, tutte le civiltà precolombiane civiltà. affascinano per la loro diversità rispetto alle altre, e tra le molte civiltà precolombiane spiccano ovviamente i Maya, della Mesoamerica, dove svilupparono una civiltà nota per l'arte, per l'architettura, per i raffinati sistemi matematici e astronomici e per la scrittura. Infatti, non per nulla l'unico sistema noto di scrittura pienamente sviluppato nelle Americhe precolombiane venne pensato e inventato dai Maya. Bravissimo. I Maya abitavano la zona dell'odierno Perù. E Maia direbbero grandissimi idioti, non abbiamo detto la, la fine del, del mondo. Maia era ben avviata, studiavano l'astronomia, conoscevano perfettamente la volta celeste e anch'essi costruirono una sorta di piramidi. Quello che state guardando è il castello di Cicenizza. Le prime città Maia si svilupparono tra il 700 a.C. e il 500 a.C. Stato collegati da una fitta rete commerciale Due città rivali, Tikal e Kalakmul, divennero molto potenti e influenzarono il territorio mesoamericano Solitamente la storia della civiltà Maya viene divisa in tre periodi principali ma questo ovviamente a scuola omettono di dirtelo perché dopo si dovrebbe sì, collegare la questione man. della religione Maya a essere in connessione con tutte quelle del mondo antico che veneravano antichità scesi dal cielo e lo omettono mm. perché altrimenti dopo <ride> le persone Bravo! E c'era pure sul... Ne... Eh, lo nel pensiero, non è nulla so. Anche perché azze, stavo pensando al film che comunque mai, A scuola si parla delle civiltà precolombiali ma non in maniera approfondita Mai affrontati in maniera persone approfondite Non è da un sistema di città, stato e piccoli regni queste unità queste aggregazioni di Maya tuttavia interagirono spesso tra loro in complesse reti di rivalità Passellaggi e alleanze, se così possiamo definirle Talvolta un regno poteva anche estendersi fino a dimensioni regionali Come nel caso delle città di Kalakmul, Karakol, Maipan e Tikal beh, beh. Parlando dei Maya e di come contavano le ore O per meglio dire in modo molto più generale il tempo Usufruivano di quello che viene chiamato il lungo computo Che era niente poco di meno che il loro calendario mm. Che era basato sul passare del tempo calcolandolo sulla base di una data fissa nel passato noi calcoliamo il tempo sulla base della nascita di Gesù di Nazareth. Scende, si presenta quest'uomo bellissimo, possente, con i capelli lunghi, <ride> la coda. Digni. Ma lo puoi partire di nuovo la descrizione di Radice? Cioè, arriva dal cielo, cioè, scende, possente, bello. Capelli lunghi. Lunghi, lunghi, fisico muscoloso. È di Gesù? No, è per lui evidentemente... No, <ride> no, è il cielo, i capelli lunghi, muscoloso potrebbe essere, ma... Non lo so, lo so, nessuno... I romani lo contavano sulla base della fondazione di Roma, i greci in base alla nascita dei giochi olimpici e i maia lo calcolavano dal 3113 a.C. Cosa successe nel 3113 a.C. non si sa Fatto sta che questa è la data fissata dai precursori dei maia come se fosse il nostro anno zero. Un anno, per i maia, era composto da 360 giorni anziché da 365 e veniva chiamato TUN. Erano maestri nell'astronomia e riuscivano a predire con esattezza dei eclissi. Ma non solo, erano ottimi architetti, medici, dentisti, agricoltori, fabbri, maniscalchi e falegnani. I Maya credevano in una grande varietà di divinità, entità soprannaturali e forze sacre, così venivano chiamate. Essi usavano interpretare estensivamente ciò che ritenevano sacro e identificavano gli dei con specifici eventi. Erano anche divinità con una speciale giurisdizione sui periodi cronologici dei cicli che identificavano come tempo e che suddividevano il tempo. Altre ancora, pensate un po', erano riservate a ciascun giorno separatamente e ogni periodo aveva il suo dio come se essi, gli dei effettivamente perissero soggiogati dal tempo come lo siamo noi. Dunque pensare che fossero biologici non è sbagliato. L'interpretazione delle divinità Maya era intrinsecamente legata al calendario, ovvero i cicli del tempo, all'astronomia, perché scendevano dal cielo, e alla loro visione del mondo. Il sangue era considerato come una potente fonte di nutrimento per... Pensiamo agli no. antichi dei come degli alieni, questo è piuttosto inquietante. Venivano fatti sempre sacrifici sempre. sulla base no, concettuale no. che secondo i mai era necessario affinché si mantenesse no. l'equilibrio no. del cosmo pensate un po' cosa c'entrassero i sacrifici con il cosmo i Maya dovrebbero spiegarmelo a quanto pare sapevano qualcosa che non sappiamo fatto sta che il sacrificio di una creatura vivente era un'importante offerta rituale messa in pratica dai Maya per farsi amici di dei. il sacrificio di una vita umana poteva essere l'offerta definitiva di sangue agli dèi e così i più importanti riti Maya culminavano nel sacrificio umano ma la cosa più inquietante di questa faccenda è che anche i pagani così come moltissime altre civiltà antiche che non si conoscevano fra di loro mettevano in atto queste discutibili pratiche religiose e visto che non si conoscevano per motivi temporali e geografici ovviamente anzi visto che non sapevano nemmeno della reciproca esistenza perché c'è questa costante dei sacrifici? a quanto pare vennero chiesti da qualcuno altrimenti prendetemi come un visionario o come un pazzo ma storicamente questa cosa non non è un caso che tutti costruissero piramidi o per meglio dire edifici piramidali che andavano verso l'alto non è un caso che questi fossero ottimi astronomi e non è un caso che tutte le antiche civiltà veneravano gli Dei scesi dal cielo poi se volete credere al caso allora è un caso il fatto sta che una è una coincidenza due è strano e tre a meno che non hai qualche problema non è più una coincidenza il calendario Maya, eccoci qui finalmente è il calendario che veniva utilizzato dai Maya e da altri popoli dell'America centrale dagli Aztechi e dai Toltechi si tratta di un calendario molto elaborato e molto sofisticato sì, basato su più Ma che bello, poco poco ci ha spiegato in più secondi. Il calendario gregoriano, invece, è il calendario solare ufficiale di quasi ah, tutti i paesi del mondo. Cioè, e la questione dell'erronea interpretazione del molto... 21 dicembre 2012 come fine del mondo per I I di Maia. Su. Che cosa ah, è successo? Te lo dico io. L'un Post posta riferito che c'è stato un non errore di lettura del calendario maglia perché, con l'avvento del calendario gregoriano su quello giuliano, avvenuto ovviamente, nel 1582 le da Papa Nicolai, si metti. sono persi 11 giorni dell'anno che, sommati tra di loro, danno il risultato di otto anni proprio gli otto anni esatti che ci passiamo tra il 2012 e il 2020 ma no, questo Infatti, esattamente non so se si è resiste, per, ha detto che per il calendario okay. gregoriano, okay. cioè, gregoriano siamo adesso nel 2012 e che quindi è stato letto male il calendario Maya e che dunque la fine del mondo per i Maya sarebbe il 21 giugno 2020 e non il 21 dicembre 2012 ora qual è il fatto? Il fatto è che i tweet sono stati eliminati, così come il suo profilo, che è riapparso poco dopo con pochissimi follower, inoltre c'è un Paolo Tagaloguin anche su Instagram che ha solo una foto e indovinate un po', ma che caso del calendario Maya? E da una ricerca veniamo a sapere che il tipo di cui non si sa niente, citato anche da importantissime testate giornalistiche italiane, così giusto perché verificano le fonti, è in realtà un filippino l'apparecchio che si occupa di biotecnologie. Non può essere Molti, e dico moltissimi fattori, potrebbero farci pensare ad un troll e ad una bufala scandalosa. Fatto sta che anche Forbes, che la considero più che autorevole, ci incita a fare attenzione a ciò che leggiamo perché riferisce che l'astronomo Phil Plate ha controllato la matematica di conversione tra il calendario Maya e il calendario Giuliano sostituito da quello Gregoriano. E dice che è sbagliata Riferisce che traslare un calendario di una civiltà precolombiana In quello giuliano È di per sé insensato E poi voglio dire Basta studiare Il sapere annichilisce qualsiasi cosa Mettiamo caso che la traslazione dal calendario Maya A quello giuliano Stabilisce probabilmente che il 2012 è adesso E che ci sono stati otto anni di scarto E che seriamente per i Maya La fine del mondo è prevista per domenica 21 giugno 2020 Ma non è la fine Ecco, del mondo anche se fosse non si parla di fine del mondo e vi spiego perché, per no. la maggior parte dei calendari precolombiani, no, incluso è, quello Maya, era suddiviso in cicli. Il ciclo Zolkin è un paradigma. Fatto sta che parliamo semplicemente di interpretazioni personali su date antiche che non sappiamo nemmeno se sono giuste. La paura di un'apocalisse rinnovata oh. sui titoli di big bang oh. che controllano. Bravo, il bravo in giro per il web è infondata poiché cari amici vi ripeto la fine eh, del ciclo vedo, per Maya eh? non significava l'estinzione della razza umana come oh. oh. consiglio di studiarvi la cultura in sé per sé poiché chiaro, eh, è molto eh. in stiamo parlando della eh, e sua web. potenza superiore il contatto che queste antiche <ride> sì. civiltà ebbero con quelli che definivano dei che poi se vai a vedere dei non erano Spero che il video vi sia piaciuto abbia okay. le idee. Se è così, mi raccomando, mega ultra pollice in su. Se sei no. nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Noi, come sempre, ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. No, perché schiacchiamo! Yeah. Ma come? Infatti a lui ha detto la. Quindi non, non ci credo, se ha no. detto che ci rivediamo presto. Allora. Per questo il povero Sole! Eh? No, io vorrei di fare una mm. no, no, no, no, aspetta, prima delle premesse perché ho alcune cose da dire. Prima che me ne dimentichi, prima contiamo i punti. Ho visto io. Allora, praticamente, <ride> noi eravamo 2-2-2. L'ultimo, apocalisse, è stato quello che si definisce in inglese il tiebreaker. E tu hai perso. Eh, io volevo dire una cosa su questo: Prima lui aveva detto solare, quindi, quindi era giusto. Ok, aveva detto solare. Tu l'hai reclamato? Eh, no, eh, sti cazzi. Quindi, merito la sconfitta. Cioè, io non l'ho sentito. No, Se so. Lei fosse l'aveva sentito. Se tu l'hai sentito, non l'hai reclamato. E che colpa ne ho io? Ciao tuo padre. Ora ti bevi, Bisciottini. Allineiamoli. Inizio col sole. Ok, mentre tu ti bevi, io vuoi fare il mio piccolo appunto e poi parlate anche voi. Giusto. Molti non sanno che c'è almeno uno, dico almeno uno perché è quello che conosco io. Stato nel mondo che usa un calendario giuliano o simil giuliano, non so se è proprio giuliano, ma è molto simile. Mm -hmm. In cui in questo periodo sono. Per loro calendario sono nel 2012. E di stato che ho visitato. Sto parlando dell'Etiopia. Ah. Ne sono certo. Potrei parlare di come gli etiopi contro, ehm, Scusa, misurano me. il tempo in maniera approfondita. Però dico tu queste due cose. Loro usano, essendo molto cristiani, questo calendario giornale. Quindi loro sono, non solo sono nel 2012, ma sono, se non ricordo male, sette giorni indietro. Qualcosa di questo tipo. Quindi magari a fine del mondo sarà fra sette giorni. Lo vedremo tra la prossima puntata, non lo so cioè, ma come si approcciano col resto del mondo? eh, loro lo sanno perché comunque loro vedono le, no le nostre notizie io quando ero in vedevo le nostre le notizie del mondo però per loro il loro calendario è nel 2012 aspetta se voi pensate che questa sia una cosa assurda la cosa assurda che dico è la cosa più assurda per noi il giorno scatta a mezzanotte Esatto. per loro scatta le sera del pomeriggio quindi per loro cioè tu ceni il giorno dopo sì e no se sì. tu fai cena e pranzo lo stesso giorno però in giorni diversi per loro no per loro, lo, per loro è lo stesso giorno per noi in realtà è la cena di un giorno e il pranzo eh, seguente esatto vende. per loro fanno il giorno. contrario esatto quindi per loro le sede del pomeriggio scatta a oh. mezzanotte per loro è mezzanotte però per noi è la nostra problemi. Me lo ricordo perfettamente perché punto uno. Cosa facevi tu alle 6 in Etiopia? Quindi? Uh -huh. Boh, eh, sarà forse bevevo perché costava poco. Perché io avevo finito di lavorare e poi mi metteva bene. quindi c'erano posti aperti comunque. se non certo. no, no, no, no, assolutamente. Ma scusa, ma no, che ora, cioè, fondamentalmente, per loro finisce la giornata alle 6, alle 6? Ma è il giorno tutto, dopo? Ma tutto, cioè, appunto, le persone smettono di lavorare a un certo orario. No, quindi no, loro no, non cenano no. prima no. delle 6. Cenano, No, c'erano ragazzi la vita funziona in realtà come qua semplicemente un modo diverso di di conteggiare di, di contare il tempo semplicemente esatto. alle 6 del pomeriggio scatti il nuovo giorno io mi ricordo perfettamente questa scena io all'hotel a assaggiarmi una birra locale tra l'altro erano buonissime certo, beh, okay. in cui <ride> mi, guarda mi guardavo cioè c'era la televisione c'era cioè il notiziario locale ed era alle 7. quindi però era l'una mm -hmm e ma lo ricordo benissimo stavolta. Poi posso dire vabbè, ma cosa cambia? Se è a mezzanotte, a al 6 Non cambia niente. Eh no. Perché prendo un appuntamento per un taxi era il dramma. Era il dramma. Perché se La lui mia. dicevi devi venire alle 6 o alle 7 del pomeriggio, perché magari avevo tipo l'aereo a mezzanotte, io quello do devo fare in modo che chi, ovviamente, traduceva per me, gli diceva l'una. Infatti io avevo imparato a dire qualche numero, allora mi ricordo perché devo essere sicuro che quello diceva a quell'ora Altrimenti ragazzi, il taxi non arrivava all'ora che dicevi tu, era il dramma Cioè tu pensavi di aver detto l'orario giusto e invece no Ragazzi io... Eh, però, questa cosa ragazzi, guarda che figata per i compleanni <ride> Perché? Lo fai alle 6 del pomeriggio, è vero Non devi aspettare tipo la mezzanotte eh, eh. Fai una festa alle 7 già... Justices. e comunque in Etiopia ho visto nei miei occhi che sono dei party animal quindi roba di questo tipo secondo me le farebbero tranquillamente perché per esempio io magari andavo a dormire verso le 11 di sera perché poi domani devo svegliare presto per riprendere a lavorare oh, oh, oh, oh, oh. e io sentivo fin, fin sicuramente fino alle 3 Bye. comunque l'ultimo appunto il motivo per cui c'è un motivo secondo me per cui in Etiopia diciamo hanno... Però per, per, il giorno cambia alle 6 del pomeriggio. Il senso qual è? Che essendo uno stato molto, molto, molto, molto vicino all'Equatore, mm -hmm. hanno esattamente, non importa la stagione, quasi 12 ore di luce, quasi 12 ore di, di buio. Quasi. Ci vuole essere qualche piccolo differenza di minuto di in base alla stagione, perché non è proprio sull'Equatore. Però, però, quasi, quasi. Quindi... Questo può essere, diciamo, il, il motivo per cui hanno, di, hanno deciso di eh, misurare il tempo in questa metà, maniera. Sì, sì, cioè, con... Nonostante ah, io dice... sia andato in, anche in Kenya, non so se hanno mh, un sistema simile. C'è da dire che comunque l'Etiopia ehm, è cristiana, non cattolica ma cristiana, sono ortodossi, molto. Mm -hmm. eh, Invece il Kenya ha una cultura diversa perché, comunque, si parla Swahili. Cioè, ha una, una cultura diversa dal da punto di vista, diciamo, culturale. Io devo aggiungere più, meglio, ho finito. Comunque, no, niente, io alla fine, ovviamente, ci siamo fatti trarre un po' in inganno dai titoli. Non erano proprio dei complottari, anche se l'ultimo, non si è capito, aveva un po' tendenze. Non lo so, magari credeva a qualche teoria. Sì, diceva allora. cose giuste e poi metteva sì, la... Sì, sì, metteva appunto. Ah, delle cagate. Che però, beh, tipo la piramide, ovunque. Ah beh secondo me lui, lui è un complottista magari che... Comunque fatto sta che bene o male abbiamo sentito cose, cioè dei dati abbastanza reali insomma, da, da entrambi i video, solo che il primo era molto più sintetico forse anche più chiaro comunque perché è stato abbastanza chiaro secondo me il primo. Il secondo... Cioè era molto, cioè partiva molto sparato, sembrava una, una macchinetta di informazioni Beh, sì. Però penso che sia il suo personaggio, non lo conosco, quindi credo sia faccia così però. No, ma il primo sembrava, non no, era un complottare assolutamente Anzi, No, dal no, no, no, Tito ci siamo aspettati, lo fosse, in realtà non lo era Però comunque ci lo ringraziamo perché ci ha realizzato con credo quattro Quattro di parole, non lo so Sì, totalmente sì quindi alla fine grazie. Vabbè anche da quell'altro siamo riusciti a fare sì, sì. sì scusaci se ti abbiamo diciamo preso per complottare, però dai diciamo, dal titolo, no abbiamo pensato dalla che... maschera. Esatto. Altro. No, io, io parlo oh. del primo video. Ah, il primo... Vabbè, primo... vabbè più o meno... Il, il secondo... Eh, il, ingannato. il secondo era complottare. Per me... Per te è complottare. Sta provando no. con quella maschera. Cioè, anche io ho la maschera però... Vabbè. no ma la cosa che Beh. mi ha fatto scioccare è che praticamente lui ha detto eh, a scuola queste cose è normale che non, non, non ce le dico perché ah, sì, infatti, lo in Italia abbiamo una storia millenaria e a scuola tu non puoi affrontare Tutto. il dettaglio dei Maya perché parliamoci chiaro c'è cioè, talmente tanta storia sull'impero romano sul medioevo c'è talmente tanto che a parte io non mi ricordo più niente ah. No, ma cioè non, non è solo Medioevo, anche prima perché in realtà il Medioevo è l'età buia di cui noi abbiamo poche cose tra l'altro, poche testimonianze sì, però diciamo quando tu vai a scuola il, il, il, il, diciamo, la parte della preistoria è comunque più o meno veloce ti spiego, mo, un po' veloce ah, c'erano i dinosauri, l'asteroide, il ghiaccio ghiaccio, Ciò tanto ghiaccio vari gle... <ride> ghiaccio ora vi faccio una domanda e poi concludiamo con questa domanda voi sapete il punto di demarcazione fra preistoria e storia? Preistoria? C'è un momento nella storia in cui quello si segna i, la, la linea di demarcazione fra preistoria e Ma storia. Non me la ricordo, non lo so. Cos'è dopo le È un'invenzione. Per... No, no, è fuoco. No, no, è fuoco. Come fa a essere in... Il fuoco è una delle una prime scoperta. cose che scopre l'uomo. È no? un'invenzione, non è una scoperta. <ride> eh, sarà qualche utensile. Mm, vediamo che cosa potrebbe essere. È la ruota. No, cosa quella cosa che ci permette di assistere a capire quello che è successo inizio? Ah, no, istante? vabbè, con la nascita dell'alfabeto, credo. no, scrittura. la scrittura. La scrittura, sì, è l'alfabeto. Quando vabbè, è quello giusto, perché giusto. quando crea l'alfabeto, che si passa poi alla storia perché si ha la possibilità di testimoniare attraverso la scrittura. Esatto, <ride> per me c'è nei no, No, no. Prima c'erano le cose che dicono tramandate da parole, io parlo proprio della scrittura, prima del Gesù. È... I geroglifici sì. c'è una forma di scrittura. Iniziano con i vari dischi, con i, penso che forse sono cretesi, probabilmente non mi ricordo non so. comunque. Eh, ci sono tipo queste varie lingue, cioè lineare A e lineare B, che sono le prime due lingue che si vennero che, che vennero create, inventate. Poi ora non mi ricordo nel dettaglio, però queste sono in sostanza. Altro allora, eh. da aggiungere ragazzi, possiamo concludere? Ragazzi!